Gestionale e agenzie immobiliari, ormai tu sei nel campo da vent'anni, sei uno dei gestionali storici sì, che preside sì, il territorio sì. italiano, um, sei anche uno dei pochi rimasto indipendente, oggi abbiamo visto acquisizioni di grandi fondi, grandi società, fusioni, accorpamenti di software eh, e siti web, secondo te eh, perché questo può essere un valore per l'agente immobiliare, l'indipendenza la, di Agile? Guarda allora grazie della domanda perché effettivamente diciamo non molto spesso mi viene posta però c'è un significato profondo anche dietro alla, alle dinamiche che poi ci hanno portato a scegliere di rimanere indipendenti che è una scelta non è che sia meglio o peggio di essere diciamo di avere un gruppo al, alle spalle o essere acquisiti da grandi società diciamo che nell'ottica nell della progettualità di, di quello che noi siamo intenzionati a fare anche nel futuro eccetera, abbiamo capito che ce la possiamo fare benissimo anche con le nostre gambe ed è secondo me un valore aggiunto nella misura in cui c'è un, diciamo un potere decisionale, chiamiamolo così di poter seguire veramente quello che la nostra clientela dice direttamente a noi no? senza passare magari eventualmente eh, da filtri che potrebbero limitare insomma, la produttività da questo punto di vista. Per cui diciamo, non mi sento di dire che chi ha fatto una scelta diversa abbia sbagliato, è semplicemente un'impostazione diversa che ha voluto dare al, al proprio business o allo sviluppo, al futuro della, della propria azienda. Noi abbiamo scelto eh, di rimanere indipendenti con molto eh, orgoglio, con molto sforzo anche devo dire, perché chiaramente è una sfida molto, molto importante ma ehm, i risultati stanno arrivando perché comunque ehm, c'è stata un'attestazione comunque anche di stima da parte della platea degli agenti immobiliari che hanno visto anche questa come una scelta coraggiosa diciamo però molto molto molto eh, affine a tutto ciò che è il mondo che noi immaginiamo nel settore immobiliare, nella tecnologia del settore immobiliare insomma. diciamo che rimanere autonomi e indipendenti in un settore dove stanno entrando comunque dei player molto grandi, quindi interessi eh, con numeri e cifre e capitali da investire anche molto importanti, eh, è una scelta sicuramente coraggiosa e, e, va, e va premiata e penso che insomma i vostri clienti apprezzino questo aspetto. Sì, con tutto che comunque noi eh, storicamente collaboriamo con eh, molti partner, eh, di conseguenza non ci manca la possibilità di avere un approccio anche di collaborazione con molti dei partner che hanno anche diciamo, così, proposto un'acquisizione nei nostri confronti noi preferiamo rimanere indipendenti però continuare a collaborare come abbiamo sempre fatto con, eh, noi collaboriamo anche con i nostri concorrenti quindi figuriamoci noi siamo proprio aperti alla collaborazione insomma. Bene, bene, collaborazione insomma, che è, una, è un aspetto che gli agenti immobiliari sicuramente dovrebbero prendere come esempio nello sviluppo del business Uh, il gestionale per le agenzie immobiliari, voi cosa fate uh, nel concreto quotidianamente uh, per supportare l'attività dell'agente immobiliare? Com'è che migliorate il lavoro dell'agente immobiliare? Guarda, sono per la precisione 23 gli anni che siamo eh, diciamo, online, chiamiamo così comunque sul mercato per quanto riguarda i diciamo, gestionari immobiliari. Eh, noi abbiamo un, una missione da sempre, da quando abbiamo iniziato, che è quella di ascoltare i nostri clienti e sulla base del, che può essere diciamo, una, una risposta abbastanza scontata, però è così che si fa, cioè nel momento in cui c'è l'esigenza, si crea l'esigenza, eh, noi cerchiamo di andare dietro al, al mercato e quindi adattando, eh, ovviamente stiamo parlando di Algim che oggi non è Algim di quello di vent'anni fa chiaramente, no? un po' dallo sviluppo della tecnologia, un po' anche le metodologie di lavoro, che sono cambiate fino a un certo punto, diciamo, non, non tantissimo, eh, però ci hanno visto sempre molto attenti all'aspetto, all diciamo, dello sviluppo di procedure comunque gestionali per favorire il lavoro. Ricordiamoci sempre che un'applicazione un, un come Agile, comunque un software gestionale, deve essere uno strumento che aiuta il, il lavoro, no? se no, se, se lo complica diventa veramente... Ecco, la, in, in quest'ottica qua, noi siamo sì sempre molto aperti alla tecnologia, chiaramente noi nasciamo eh, tecnologici per cui insomma siamo aperti alla tecnologia, però eh, con un occhio sempre alla, alla praticità, l'agente immobiliare alla fine deve fare l'agente immobiliare, per cui questa è, è, è la cosa più importante, quindi noi andiamo dietro a questo filone di pensiero. Insomma. Certo, mm, allora gestionale eh, e CRM, esiste una differenza qual è? E come, si, come si utilizzano? Cioè. Allora ci vorrebbe uno speech di un paio d'ore per, per parlarne, però allora, diciamo che la, è una questione anche di termini, no? il gestionale forse è un termine un po' più antico, il no? CRM è un po più quello un po' più di moda, però in realtà il CRM è una parte del gestionale, cioè noi tutti i gestionali nati tanti anni fa, siamo nati immobili centrici, cioè sulla gestione proprio dell'immobile. Eh, nel tempo poi si è sviluppata molto ovviamente l'attenzione anche verso il cliente eh, acquirente, diciamo, la, la parte diciamo, che acquista, e per cui ehm, ci siamo evoluti nello sviluppo di procedure che favorissero le parti di marketing, la relazione col cliente, CRM alla fine vuol dire gestione della relazione col cliente, che è una parte della gestione dell'agenzia, quindi è una parte del gestionale. Uh, Agim oggi uh, contiene uh, sia una parte di CRM, quindi è evoluto diciamo, secondo una certa diciamo, tendenza di modernità tecnologica ma sempre con l'occhio come ho detto prima a quelle che sono le possibilità e le esigenze dell'agente immobiliare, quindi la pratica. E poi tutta la parte gestionale che ancora riguarda la gestione dell'annuncio, quindi l'inserimento degli immobili, la pubblicazione sui portali, eccetera, che rimane ovviamente tutta una parte di gestione vera e propria, quindi diciamo fondamentalmente la differenza è quella, quindi diciamo il CRM è una parte del gestionale insomma. L'importanza eh, di, di non gestire solo immobili, l'abbiamo visto anche prima nella plenaria, ma di creare una relazione anche con i clienti, non solo venditori, ma anche acquirenti che un domani possono diventare venditori, eh, va sicuramente organizzata. Eh, L'agente la, immobiliare per definizione incontra eh, molte persone nel, nella propria attività, eh, però uno dei difetti, parlo da agente immobiliare, eh, è che questi incontri sono one shot e poi si perde la continuità con di relazione, quindi il gestionale sì. può, e il CRM può aiutare. Sì. Eh, come, ti, come ti dicevo ci vorrebbero un paio d'ore, no? perché dovremmo un pochettino anche eh, parlare, della, <ride> parlare anche diciamo, dell'aspetto dell proprio pratico dell'utilizzo dello strumento, eh, che si abbina ovviamente a quelle che sono le esigenze dell'agente immobiliare. Hai detto bene, cioè, eh, nel, nell'archivio di un agente immobiliare ci sono migliaia di nominativi. Molto spesso però quelli che si lavorano effettivamente sono gli ultimi 20 che mi ricordo, sono gli ultimi 20 a cui ho telefonato o gli ultimi 50 che siano. Gli strumenti tecnologici, ovviamente il gestionale è nato per quello, il gestionale contenente un CRM è nato per quello. Eh, permettono di tenere una relazione col cliente. Cioè, se noi ci pensiamo, una delle principali problematiche per cui eh, la gente comune mh, perde un po' la sfiducia nei confronti del mondo degli agenti immobiliari è anche il fatto della semplice affermazione: non mi hanno più chiamato, no? quindi non ho sono più saputo, sono spariti. No? Ecco. Eh, usando gli strumenti in maniera intelligente si può evitare perché anche, anche una diciamo una fredda email, dico fredda perché non c'è il rapporto ehm, personale. personale, però può servire a tenere quel contatto, no? quella goccina che ogni tanto ti fa eh, sentire che comunque io sono ancora presente nei tuoi confronti. Lo strumento è eh, diciamo adatto, strumento gestionale ovviamente, è adatto anche a questo tipo di attività. No? Lavora in background, è anche adatto a, ovviamente, a rilevare quelle che sono le opportunità che possono presentarsi in base a determinate condizioni, pensiamo all'incroci tra richieste e offerte, no? che possono essere fatti anche in automatico, quindi come dicevo ci vorrebbe tanto tempo per sciorinare un po' tutta una serie di eh, feature che la, applicazioni come Agim hanno e che possono entrare in supporto assoluto dell'agente dell immobiliare, certamente. Ecco ehm, Agim adesso come, come si posiziona, c'è più come gestionale più come CRM? Eh, Soccupando allora, di pari passo diciamo la cosa. Allora, diciamo come dicevo prima, siamo nati più eh, gestionali, no? mm, però poi gioco forza ci siamo evoluti. Quindi nel tempo diciamo le funzionalità CRM, tra l'altro adattate. Ecco, questa è una differenza importante rispetto ai CRM puri ci sono tanti software in giro, applicazioni sono proprio CRM puri, cioè sono dedicati proprio alla cura della relazione col cliente, no? che hanno delle funzionalità incredibili, funnel, insomma tante cose che sono molto orientate alla, a quel tipo di attività. Però bisogna anche tener conto che il, nel mondo degli agenti immobiliari c'è una certa operatività che va rispettata, intendo dire, l'agente immobiliare non ha Forse la capacità, nella grande maggioranza dei casi, la capacità più il tempo che la capacità di creare funnel, di creare newsletter, campagne di marketing, studi, di piani di comunicazione eccetera, che sono un pochettino eh, cose che, importanti per carità, però in molti casi l'agente immobiliare deve fare l'agente immobiliare, no? quindi non può Diciamo, disperdere le energie. Ecco che uno strumento come Agim ehm, è adattato a quelle che sono le esigenze di operatività quotidiana, per cui ti do degli strumenti, ma non troppo elaborati. Perché affinché tu possa fare attività di marketing, Chiaro. assolutamente, ma con la giusta nel giusto contesto dell'operatività di un agente immobiliare. Oggi sul mercato siamo diciamo posizionati bene perché dopo 23 anni guai se non lo, non lo fossimo insomma. Eh, però ecco siamo diciamo mh, conosciuti molto per essere molto equilibrati su quella che è la, la, diciamo, l'attività dell'agente immobiliare quindi non troppo tecnologici ma neanche ovviamente troppo retrogradi insomma un'ultima domanda eh, come diceva prima Deborah Rosciani sul palco, il petrolio di questa nuova epoca economica sono appunto i dati, ehm, i dati che quindi organizzati, inseriti all'interno di un gestionale eh, con un CRM eh, creano una famosa banca dati che spesso gli agenti immobiliari non sfruttano. Ehm, secondo te è una risorsa ehm, che vale la pena di sfruttare eh, con i corretti strumenti, è una risorsa rinnovabile come... Come può essere un valore aggiunto per l'agente immobiliare sfruttare questa cosa? È una grandissima risorsa, una grandissima... Noi abbiamo dei, dei, dei, dei clienti che hanno in banca dati anche 10.000, 15.000 nominativi, no, magari anche di gente che vabbè, hanno servito 10 anni fa, magari però, però rimane lì. Ora, diciamo, avere una, veramente un, un tesoro del genere significa avere 10-15.000 opportunità no, che possono diventare... Un, un giorno veramente delle opportunità concrete, ecco perché è importante coltivarle e utilizzarle questi dati, ma al di là di tutto ci sono anche le attività di analisi, qua parliamo magari di agenzie un po' più strutturate, per cui hanno magari tanti collaboratori che eh, possono, diciamo, che, che, che, che appunto, operano all'interno dell'agenzia, il dato, se inserito bene ovviamente, eh, può essere una fonte preziosa per l'imprenditore, per l'agente immobiliare, che conduce l'impresa per capire un attimino dove andare a intervenire, ci sono le richieste che se sono inserite bene possono dare una miriade di informazioni, E claro. anche uno storico, uno storico di come cambiano le tendenze del, diciamo, delle richieste di chi cerca casa, eh, che per carità ci sono studi e eh, agenzie che fanno studi di settore che ci danno già tante informazioni, ma, nel, ma io queste informazioni ce l'ho anche in casa e sono i dati che sono, sono inseriti all'interno di un sistema come Agim, è un, è un tesoro assolutamente. Diciamo che l'importante è non solo stimolare queste banche dati con offerte immobiliari o con iniziative diciamo, volte alla vendita, ma creare appunto una relazione eh, con il cliente, con con la propria banca dati, oltre a sfruttare le informazioni che si possono ricavare anche eh, per orientare il proprio business, perché comunque sì. sapere che tipologia prevalente di richieste ho, cosa cercano i miei clienti, mi può dire bene, focalizziamoci sull'acquisizione di quel tipo di prodotto, perché la mia clientela prevalente vuole quello. Sì. Ti dico anche un'altra cosa, eh, se ho ancora un minuto sì. di tempo. Dalla eh. regia non mi stanno minacciando, <ride> Allora, ehm, il Covid, diciamo, l'esperienza del lockdown in, in, in particolare, ci ha insegnato, eh, a parte che abbiamo, siamo diventati tutti, tutti tecnologici, abbiamo imparato a fare le riunioni online, grazie, esatto. cioè, finalmente, insomma, ecco, uno dei pochissimi aspetti positivi del, diciamo, della pandemia. Eh, però a parte gli scherzi, abbiamo, noi abbiamo registrato dei casi concreti, in questo senso qua. Chi non aveva una gestione del dato fatta come si deve, è rimasto totalmente impreparato durante la fase di lockdown perché non sapeva come comunicare in una maniera diversa da una telefonata no? oppure di un appuntamento in presenza che non si poteva fare. Chi aveva una gestione del dato più oculata, ma non ti dico cose da chissà che cosa, insomma una gestione del dato un po' più informatica, un'attenzione, ha potuto coltivare il rapporto con la clientela in quei tre mesi in cui le agenzie immobiliari sono rimaste assolutamente fermi. Abbiamo avuto dei casi di clienti, è stato meraviglioso questa cosa qua, hanno fatto anche del, diciamo degli, degli open house, quindi delle presentazioni di immobili su Facebook, fatte dal proprietario, che ovviamente deve essere un proprietario anche un po' predisposto alla tecnologia, che ha presentato l'immobile, non si poteva andare di persona, quindi Dall'agenzia si sono organizzati con il proprietario. Hanno fatto un collegamento con una webcam normalissima, hanno però coinvolto tutti i clienti che avevano in banca dati per, vedere, per dire: Guardate, che cosa, che cosa vi proponiamo oggi? Hanno fatto un open house su Facebook, c'erano centinaia di persone collegate che sono arrivate grazie al fatto che, avendole in banca dati, strutturate, cioè, sono state sollecitate nella giusta maniera. Sono esempi diciamo abbastanza mh, estremi, nel senso che, non, ovviamente, la, la media non è così. Però è un esempio di gestione anche delle, delle informazioni che possono essere utili poi alla fine all'attività all anche in casi particolari come quelli del lockdown. Bene, ringraziamo Paolo per il suo contributo.